anche oggi per una bella camminata almeno si spera tempo permettendo Sia, tempo permettendo perché teoricamente allora estate un pochino come dire incerta incerta sì abbastanza direi e quindi niente Al momento siamo usciti che sono 8 e 20 8 e 20 di mattina ci siamo avviati il In tempo momento. Tutto sole. tutto sole non c'è nemmeno una nuvola, se non che potrebbe però nel pomeriggio fare qualche acquazzone. Speriamo di riuscire a fare il giro che ci siamo prefissati prima di prenderci l'acqua. Ammo? Ah, Sei bellissimo. Direi che siamo saliti di nuovo. Penso pure io. E quindi ci siamo fatti. Altro giorno. Tutta quando quella parte lì. Questa questa. E oggi siamo. dalla parte opposta qui c'è una piana lì campo felice adesso andiamo a vedere a volte ti tieni di gira ti iniziava a bagliare i cavalli quindi abbiamo Tiziana e Kira si sono fermate e io provo a vedere se siamo finalmente arrivati alla cima di Monte Ocre. un po' giriamo e riscendiamo. guardate anche i cavalli avevamo previsto, speravamo di no, ma un po' d'acqua è iniziato a arrivare, quindi ci siamo messi con giacchetta coprizaino dovevamo pranzare, dovevamo pranzare e ci siamo ridotti a formaggio mangiato così, per strada mentre camminiamo, cercando di riscendere. L'unica che ha mangiato quello che doveva mangiare è stata Kira si è fatto il suo pasto pure bevuto e niente avevamo visto dalle previsioni la possibilità c'era di pioggia però uno sperava di sfangarla. fortunatamente al momento corna facendo è semplicemente una pioggia lì. speriamo almeno di riuscire a arrivare giù a Campo Felice riscendendo da qui ecco Super Tiziana, che mi dà un po' di formaggio molto buono direi. Ecco qua il formaggio. Allora, forse procediamo alla discesa, forse. Più su e poi abbiamo fatto tutto un giro simpatico per riscendere vero? un giro simpatico? finalmente siamo riusciti e forse tra poco Mancia. andiamo a mangiare e chi la riposa? esatto non siamo scesi di molto ormai si sì, sì, siamo quasi praticamente arrivati direi che ci allepriamo da qualche parte qua si sì, esatto ci cuciniamo il risotto tra poco vi faremo vedere ecco qua allora ci siamo finalmente seduti pronti teoricamente per farci il pranzo qui abbiamo accampato tutto il formelletto. tira si riposa tira si riposa poi oh, se abbiamo tempo giocheremo anche un po' con la paletta oggi ci mangiamo il risotto alla parmigiana con aggiunta con aggiunta di salsiccia, salsiccia sì. abruzzese stricioliamo